Ciao ragazzi, oggi stiamo provando e sperimentando questi nuovi corsi che andremo ad realizzare qui a Calori Group. Per seguirci in questa puntata ci stiamo inventando qualche cosa. Allora, io volevo parlare un attimo con voi. Ma di che cosa vorrei parlare con voi vorrei parlare che il mondo sta cambiando e dobbiamo imparare a fare delle cose nuove io personalmente eh, sto registrando vari corsi di formazione quello personale è l'ambito della come sapete tutti allungamento dei capelli eh, con il suo base intermedio e, e, e evoluto ma non per questo che vorrei lo strato potere della formazione solamente nell'allungamento dei capelli ma identificare nel mercato delle persone che hanno qualcosa da raccontare eh, mi fa molto piacere in questo momento il carissimo amico Torres eh, che verrà qui a Roma per eh, realizzare questo corso Evolution e quindi eh, sto aspettando eh, l'intervista che... Ho richiesto a Duilio ma eh, Duilio in questo momento è impegnatissimo però non del mordo per intervistarlo e questa è una delle tante puntate per eh, iniziare a parlare eh, abbiamo questa scenografia che è spettacolare abbiamo eh, un collage di varie parole chiave che mi accompagnano da molto tempo e, e quindi abbiamo creato il set per girare questo grandioso film che si chiama Vita e mescolando un po' di gossip, un po' di tecnica, un po' di filosofia proprio perché per essere diversi e unici se riuscirò nell'intento sarò un campione se non ci riuscirò non fa niente perché io ripeterò nuovamente quello che io credo perché la cosa importante anche se le cose noi le facciamo e non vanno non è detto che è brutto è detto che ogni tanto fremiamo e poi ripartiamo quindi io personalmente sto ripartendo con questa comunicazione online di moda tendenza e creatività ehm, che è già tutto scritto è solamente da creare questi benedetti contenuti per creare entusiasmo in quello che vogliamo fare nella vita allora eh, sono molto contento eh, che sto realizzando questa cosa per me e per voi e ci vediamo le prossime volte. Ciao!